Buongiorno, buongiorno, vediamo se c'è qualcuno collegato, vediamo un attimino, vedo un occhiolino, vediamo, vediamo, ciao Doni, super Doni, ti vedo, intanto vado a vedere se mi vedo, un altro occhiolino, sto andando a vedere, ciao Doni. Vediamo, non mi vedo ancora, vedo tre occhiolini collegati. Bene, ciao tesoro, grazie. Oddio, un po' sonnata, però ci siamo ci siamo con questa giornata meravigliosa. Non mi vedo ancora. Ok, sono centrata, mi sentite, mi vedete. Eh, cercherò di spostarmi, ma purtroppo questo è ecco. qua. Ok, ciao Giovanna, ciao Doni ancora, ti rivedo un'altra volta, ciao Barbara, noi siamo prontissime, siamo qui con le mie amiche, Alessandro Menduti, buongiorno, ben arrivati, aspettiamo ancora un attimino, così attendiamo gli amici che stanno bevendo ancora il caffè sicuramente, Allora amici, intanto eh, questa settimana è stata un po' difficile riuscire a essere in diretta con le nostre amiche Sibille e finalmente ce l'ho fatta. Ciao Anna, Maria Rosa, Sandro, ciao Imma. grazie, grazie mille amici, grazie per il feedback, grazie Vincenzo sempre per la possibilità che mi doni eh, per essere qui su Psicologicamente, buongiorno Giusy. vedo che sei anche la fan più attiva, Carolina... Aspettiamo ancora qualche minuto, così vediamo un pochino se riesco a vedermi. Ok, allora, nel frattempo che i nostri amici eh, si collegano, che hanno finito il pranzo, sicuramente staranno bevendo ancora il caffè, vorrei rispondere a un paio di domande che mi hanno fatto su quello che sono le sibille. Allora, come in tutte le cose deve esserci un giusto equilibrio. Cosa intendo dire? È vero che quando andiamo a farci fare una lettura, che sia di Sibille, che sia col pendolo, che sia con qualunque altro strumento, potrebbe succedere che le persone si lasciano influenzare. Il mio consiglio da persona comune e terrena è, se avete voglia di farvi fare un giro di carte, di tarocchi, ciao a tutti gli amici che si stanno collegando adesso Bruna, Clara, Sara, ecco, se avete voglia di farvi fare un giro di tarocchio, una lettura sensitiva, energetica, qualunque cosa sia, io vi chiedo la gentilezza di accogliere tutte le informazioni, non dandole sempre per vero, ma rimanendo sempre con il giusto distacco. Cosa voglio dire? Non siamo Dio, nella vita si può sempre sbagliare, non è detto che al 100% le informazioni che arrivano sono sempre corrette. Meglio essere distaccati dalla lettura ed ascoltare, lasciare che poi il tempo sia esattamente la verità che avviene o, o che dimostra che quello che avete fatto attraverso la lettura di una sensitiva, delle carte o di qualunque altra roba, possa darvi la testimonianza se tutto coincide. Ve lo dico perché ho avuto dei messaggi di persone dove mi chiedevano eh, come sia possibile lasciare che le cose avvengano, non esiste libero arbitrio. Amici, ricordatevi sempre che la, la mh, libertà di azione è sempre la vostra, per cui non c'è un vero o uno sbagliato, c'è semplicemente che quando vi fate fare una lettura, il sensitivo, il chiaroveggente, vi dà delle informazioni, ma io come persona eh, fisica, cerco sempre di annotare quello che mi viene detto perché anche io ho delle colleghe con cui mi confronto e lascio che sia il tempo a dare ragione o smentire quello che le carte possono dire e vi faccio un esempio molto pratico magari io leggo le carte potrebbe essere che preannuncio un nuovo incontro ad un uomo eh, perché è più facile che da lì a tre mesi potrebbe incontrare una donna giovane con i capelli chiari. Passano tre mesi, quest'uomo incontra una donna più giovane, ma ha i capelli scuri. Ragazzi, io dico sempre, se questa ti piace e hai i capelli scuri ed è più giovane, per cui al 50% delle informazioni che ti ho dato io coincidono, ma viviti la storia nella libertà dell'azione, magari nel secondo tempo vieni a scoprire che il mese prima questa donna era bionda e si è fatta scura oppure vieni a scoprire che da mora, come la stai incontrando tu, decidi di farsi bionda. Ragazzi, questo lo dico perché noi dobbiamo essere un contributo e un aiuto simbolico, ma la libertà di azione è il vostro, ok? Detto questo, se ci sono... Ciao Ile, ciao amore! Se ci fossero eh, delle domande sulle Sibille che ritenete utili, Farmi, fatelo pure. Mi avete chiesto se posso insegnarvi a leggere le Sibille Purtroppo non, voi sapete che sono sempre per quella che dona incondizionatamente, ma la mia lettura delle Sibille non è stata appresa da nessun manuale, è qualcosa, sono loro che parlano a me e io le leggo grazie al fatto che si fanno comprendere, ma non credo di riuscire a passarvi la possibilità mia di come le leggo io, perché veramente l'amica mia dice che potrei avere in mano anche una cassetta di cetrioli o di qualunque altra frutta e leggerla probabilmente entro in empatia con loro e mi aiutano nella mia sensitività Imma per favore dimmi se mio figlio mi chiamerà presto, da quattro anni non ho più un buon rapporto con lui, soffro allora, Virginia Claudio, intanto faccio la stesa della settimana le domande me le fate dopo poi cara Virginia, Imma dimmi non mi piace perché non è detto che riesca a darti questa informazione se non è utile per quello che è la tua crescita perché dovrai capire alla base che cosa è successo per poi andare a vedere di darti questa risposta intanto facciamo la stesa oggi siamo a venerdì 5 per il nostro pomeriggio vediamo che cosa accade per la pagina di psicologicamente e poi andiamo nelle domande private ciao Laura ok ragazzi allora nella giornata di oggi allora ragazzi, nella giornata di oggi molti sono stati coinvolti nella risoluzione di carte e documentazioni perché avete passato eh, probabilmente la mattinata o il pomeriggio a sistemare delle cose burocratiche perché oggi è la giornata della parte burocratica, per cui chi non ha avuto modo stamattina lo farà oggi pomeriggio chi ha avuto modo stamattina oggi pomeriggio si sentirà più libero ed è oggi venerdì. Andiamo avanti su il nostro sabato, vi ho detto di non fatemi adesso le domande private per cortesia perché tanto non le leggo e andranno tutte quante dietro. Quando arriverò alla fine della stesa vi chiederò di mettere le domande. Ciao Ilaria, rispondo alle persone a cui non ho, mai fatto una non ho mai letto una domanda, per cui vi prego di lasciare spazio anche a chi non le fa o a chi ha bisogno e alzerò la testa quella che vedo faccio, per cui non ho preferenze con nessuno. Vediamo nella giornata di domani che è sabato. Che cosa accadrà per questo meraviglioso gruppo? Siete tantissimi collegati, grazie, grazie mille per la fiducia. Vediamo domani. Allora, domani cari, ehm, devo trovare le parole giuste? Allora, ci sono due versioni. Una è che domani molti di voi riusciranno a mettere in conclusione tutte le cose legali che avete lasciato in, in sospeso per cui la carta del legale mi parla sicuramente di qualcosa che ha a che vedere con le parti burocratiche, però c'è da dire anche una cosa, io ho la sensazione che domani molti di voi dovranno avere a che fare con situazioni vecchie, legate eh, con qualche dipartita. allora in verità ci sono delle parole che risuonano nella mia testa Vuol dire che qualcuno deve sistemare qualcosa con qualcuno che è trapassato. Non voglio dire che domani qualcuno trapassa, attenzione, eh, perché non lo farei mai, non farei mai vivere nessuno con l'ansia. Però mi parlano di, eh, di prete, mi viene fuori il prete, il sacerdote, per cui se qualcuno oggi ha perso eh, delle persone care, sicuramente domani ci sarà la conclusione attraverso un sacerdote. Ma è anche la carta del legale, per cui ci sono delle cose che andranno a sistemare. Ok, andiamo avanti. Scusate, quando arrivano queste informazioni devo sempre trovare le parole più giuste per dire domenica. Vediamo domenica. Allora ragazzi, domenica sicuramente ci saranno novità in arrivo abbastanza importanti su delle dei progetti lavorativi e non lavorativi di tutta la settimana, per cui tutto quello che state aspettando da ormai 15 giorni, 18 giorni passati, si risolverà nella settimana che deve arrivare. Ok, Per cui tutto quello che è il progetto settimanale futuro sarà aiutato, supportato da energie benevole. Per cui tranquilli amici, perché in realtà sarà una settimana risolutiva, soprattutto a livello lavorativo ragazzi. Ci sarà qualcuno di voi che sta aspettando una risposta per un acquisto di casa. E se siete collegati con me, amici, scrivetemelo per favore, perché domani, eh, nella settimana odierna, per cui già da domani, ci saranno sicuramente risposte affermative per quello che è l'acquisto di una casa. Qualcuno di voi lo sta aspettando e non ha ancora avuto risposta. Ciao Forin! Mm? Siamo con domenica, abbiamo già parlato di venerdì sabato e domenica, andiamo a vedere lunedì. Ciao Lidia! Ciao Mario! Vediamo lunedì che cosa avviene. Andrò molto più veloce così poi mi concentrerò sulle vostre domande, ma dovete avere un attimo di pazienza. Vediamo lunedì per il gruppo di psicologicamente. Allora ragazzi, lunedì, adesso io rido e sorrido, potrebbero esserci delle giornate un pochino così. Per chi è un po' più gelosino, potrebbe succedere che ci siano delle... Piccole discussioni in arrivo, piccole situazioni di gelosia. Cercate di avere pazienza, perché a volte la nostra gelosia non è giustificata da fatti fisicamente accaduti, ma sono tutti quanti nella nostra mente. Allora, io aspetto risposta per sistemare mio padre, speriamo bene così andrà a vivere, andrà a vivere. Ok, Laura, ok? okay. Per cui, nella giornata di lunedì, come vi ho già detto, attenzione alle gelosie, non è sempre corretto quello che vi arriva nella mente, constatate con i fatti effettivi e non con quello che la vostra mente vi porta, ascoltate il vostro intuito ma andate con calma, ok? Siete in 60, siete tantissimi amici, arrivo, vediamo martedì, martedì, parliamo di giugno, non me lo, non me lo ricordo perché siamo a martedì, correggetemi se sbaglio, ma credo di essere giusto, per gli amici di Psicologicamente, che cosa succederà? Martedì ci saranno unioni importanti a livello di famiglia, con tutte le sfumature, chi ha avuto delle difficoltà familiari con parenti, eh, cugini, nipoti, figli, mariti, nonni, genitori, è la giornata delle risoluzioni, per cui lunedì, cari amici, Sarà una. Martedì, scusatemi, tra lunedì e martedì, perché in realtà me le prende tutte e due. Dovete avere pazienza, perché sicuramente da lunedì succederà questo cambio energetico. Avrà a che fare con la riuscita della famiglia. Per cui mi permetto di parlare, sia da lunedì finendo la giornata, andando verso martedì. E ora rifaccio bene anche il martedì, perché vuol dire che c'è una doppia valenza. Per alcuni di voi sarà sulla famiglia. E vediamo martedì, per chi non avrà a che fare con la famiglia, che cosa avverrà. Scusate, ma lascio che gestiscano loro la nostra giornata. qui. Martedì, per l'altra parte. Anche qui, martedì, ci saranno sicuramente delle situazioni invece legate agli amici, non soltanto alla famiglia, ma, solta ma anche agli amici. Per cui proprio da lunedì venendo martedì, martedì compreso, ci sarà tutta la risoluzione sulla famiglia, ma anche agli amici, a quelle persone vecchie che eh, avete lasciato qualcosa in sospeso. Andiamo a vedere mercoledì, in modo tale che così poi andiamo sulle vostre... Domanda, Eli Valverde, che bella voce che hai prima volta che seguo te. Grazie Eli, non ti conosco ma benvenuta. Andiamo a mercoledì e vediamo che cosa succede mercoledì. Ragazzi, mercoledì abbiamo a che fare con le mamme, tutto ciò che è mamma. Per cui sicuramente delle situazioni a livello sia fisico sia ospedaliero, nulla di grave, ragazzi, eh? non andate in ansia, ma tutto quello che ha a che fare con le mamme. Per chi non ha la mamma nel mondo terreno, ma ce l'ha nel mondo spirituale, potrebbero avere dei, io li chiamo delle carezze al cuore, cosa vuol dire? Potrebbero arrivare dei messaggi attraverso. Magari persone che vi parlano di lei o attraverso magari dei segnali di cose che faceva lei e che vi arrivano alla mente. Per cui mh, mercoledì è la giornata delle mamme, ok? Andiamo a vedere il nostro giovedì. Che bella questa mercoledì, non vedo l'ora per molti che possono avere un abbraccio dal mondo dello spirito. Antonella Vitelli, no, ho iniziato da venerdì oggi, siamo mercoledì, adesso vado a vedere giovedì. E poi andiamo a chiudere venerdì della settimana e iniziamo con le vostre domande. Vediamo giovedì che cosa c'è nell'aria. Se mi ripeto due volte nella stessa giornata, non fateci caso, ma è importante, veramente quello che vi dico. Allora, amici, giovedì c'è anche la possibilità per alcuni di voi di avere finalmente tutto chiaro su alcune persone che hanno il vizio del pettegolezzo, per cui se avete delle impressioni che non proprio tutte le amicizie che avete attorno siano sincere, giovedì amici avrete la riprova che il vostro pensiero si manifesta in realtà, per cui le maschere cadono. Andiamo a vedere venerdì, oddio io sono la prima volta che ti seguo molto... Scusate, c'è un messaggio lunghissimo e non riesco a leggerlo. Un attimo solo, andiamo a vedere venerdì. Ragazzi, è difficile leggervi tutti. Allora la devo rivedere, ok? Allora la devo rivedere, sì. Chiudiamo con venerdì. Vediamo venerdì. Allora, ragazzi, venerdì. E anche qui sono sicura che ci saranno un 50% di voi che si ritroveranno e un 50% che mi diranno di no, ma va bene. Venerdì ci saranno quelle chiusure con i rapporti che non vanno, qualcuno di voi avrà il coraggio di prendere in mano la propria vita e di fare un passo coraggioso nel chiudere completamente dei rapporti sentimentali che non vanno da tempo, per cui cari amiche e cari amici prendete in mano tutto il coraggio che avete in corpo e rispettate quello che è il vostro volere e soprattutto quello che la vostra anima vi sta da tempo oramai consigliando, non abbiate paura perché quello in cui siete già lo conoscete, potrete semplicemente andare a migliorare in situazioni che possono darvi magari finalmente la felicità. E questa è una parte di voi. Vediamo il venerdì per un'altra parte di voi perché sono sicura che c'è qualcun altro che ha bisogno che io faccia una stesa. Vediamo subito. Vediamo subito. Per l'altra parte del gruppo, il consiglio di venerdì è. Allora amici, per chi non ha una relazione, chiaramente in questo caso, le carte, le mie sibille, consigliano che dopo con tanta perseveranza, con tanta tanta tenacia, consigliano di lasciare andare tutte quelle cose che bloccano il loro percorso, il vostro percorso, per cui lasciate andare le cose che non vi servono più perché abbiamo la carta della morte che è trasformazione, per cui tutto ciò che non serve, lasciatelo andare perché è in arrivo con il mese di giugno grandi novità in molti molti aspetti per molti di voi. Per cui amici, fatemi sapere se venerdì finalmente vi svegliate e mettete giù il piede sinistro, piuttosto che quello destro o il piede destro piuttosto di quello sinistro e con uno sciacco di dita cambiate la vostra esistenza. Ora amici, vi prego, siete in 70 e passa collegati, fatemi una domanda alla volta e io cercherò di rispondere nel momento stesso che mi arriva giù. Ciao Vincenzo! Ok, fatemi pure le domande e io cercherò di essere veloce e molto pratica. Non mi scrivete poemi, mandate direttamente la domanda e io farò più in fretta. Eh, stanno già... Rifatemi le domande ragazzi, se me l'avete scritto scritte all'inizio diretta, io non posso scorrere indietro, ma vi chiedo di riscrivermele, così almeno prendo... Non le vedo. Beatrice Mancini. Si farà sentire Luca 21 10 91 e tu 25 7 85. Allora Beatrice. Mm, tesoro, se devo essere onesta... No, non sento che quest'uomo si farà risentire. E se anche lo facesse, vi siete lasciati in modo molto particolare. Se ti devo dire la verità, io ti consiglio, con tutto il coraggio e l'amore che puoi avere, di andare avanti. Perché secondo me, già dal mese di maggio, questa situazione non andava. Per cui ti consiglio veramente di guardarti, guardare oltre. Perché c'è in arrivo un'altra persona per te. Per cui, se devo risponderti alla domanda, ti dico no, non sento che ritorna. Che si farà sentire, o comunque che ci sia una relazione. Allora, un attimo solo, che avevo la... Le... Marilena Reda Ellis, arriva un compagno 29,58. Marilena, lo guardo subito, datemi un attimo di tempo perché l'ho vista, per cui la faccio. Vediamo. Allora, tesoro, cara Marilena, bisogna vedere che tipo di compagno vuoi, perché tu probabilmente... Hai quell'atteggiamento che vuoi avere un compagno ma sei una libera corregimi se sbaglio per cui più che un compagno con cui decidere di viverci la vita hai bisogno di una persona con cui poter viaggiare fare delle cose molto interessanti più a livello di testa che a livello fisico allora la possibilità di avere un uomo interessante al tuo fianco c'è e lo vedo dopo le vacanze tesoro per cui devi aspettare un attimino però non ti mancano i pretendenti diciamo che sei selettiva Correggimi se sbaglio, eh, non aver paura di dirmi se non ti ritrovi. Anna Lupica, c'ho cioè imma, sono imminenti, imminenti di crisi. Dimmi qualcosa. Anna, io non so, devi farmi la domanda precisa, perché se mi parli di, di crisi io non mi sento di risponderti così. Allora, andate piano perché c'ho cioè imma, 19, 11, 65, un compagno per me, Lorna. Piazzini, vediamo se entro l'anno arriva un compagno, hai appena chiuso una situazione Lorna? Allora tesoro, in realtà io non è, allora devi lasciare andare il passato tesoro, te lo ripropongo, perché se non lasci andare il passato fai sempre i paragoni con quello che poteva essere, per cui ti dico la verità, onestamente... Allora, un compagno attuale non lo vedo, un compagno di vita, perché a differenza dell'altra ragazza, eh, dell'altra signora, tu vuoi un compagno per convivere, però adesso, come adesso, io non sento nessuno di papabile intorno a te, devo essere onesta, scusami, ma di così importante. Con ottobre, tesoro, Lorna, con ottobre lo vedo. Dio, Maria... Allora, Angi Pugliese, 20 gennaio 81. Il lavoro, Angi, io credo di aver capito: se trovi un lavoro, ok? Vediamo. Angi, Angi Pugliese, vediamo se trovi un lavoro entro l'anno. Allora, cara, in realtà ci sono dei piccoli lavori. Deve essere andato male qualcosa perché qualcuno ti ha promesso qualcosa e non è andata e non è andata a buon fine, perché vedo delle delusioni dettate da persone che hanno promesso. Arriverà un lavoro, ma non è a tempo pieno, sarà a tempo o part time o a ore, tesoro. Per cui ti dico, non so che cosa ci sia in giro adesso, ma onestamente ti dico che il lavoro attualmente lo sento così. Virginia Caio sentirò mio figlio Mattia. Allora, proviamo a vedere, Virginia, tu me l'hai fatta prima la domanda e vediamo se sentirai tuo figlio. Allora, tesoro... In onestà devo essere sincera, ci sono troppe parole intorno a questa situazione tra te e tuo figlio. Lui è molto arrabbiato perché ti ritiene responsabile di alcune azioni che hanno a che fare con la famiglia. Penso con suo padre o con qualcosa di più, molto più intimo. ok? Io non ti posso dire che sarà immediato il vostro incontro. Devo essere onesta, fino a settembre io non sento nessun tipo di riavvicinamento. Dovrebbe esserci una ricorrenza, una festività, qualcosa che vi vede coinvolti insieme, sarete nello stesso contesto, perché potrebbe essere che lì potreste iniziare ad avere sicuramente un inizio di qualcosa. Ragazzi, le domande, Im, Dimmi qualcosa sui miei figli, Antonella Vitelli, non ti rispondo perché non rispondo sul generico. Dovete capire che domande corte e molto pratiche. Dimmi qualcosa, ti posso dire qualunque cosa e niente. Mi dispiace, cerchiamo di essere... Concentratevi su di voi e sulle cose vostre. Monica Mellis. Dopo l'estate lavorerò con i bambini della scuola elementare. Ok, Monica. Vediamo se lavorerai. Ok. Allora, tesoro, deve esserci stata una discussione o qualcosa con una persona con cui hai avuto un po' a che dire, allora questa cosa verrà sì, riprenderei a lavorare, però potrebbe esserci un cambio, per cui ho un cambio scuola, un cambio posizione, un cambio di pensiero, però è più sicuramente dopo nei tempi che mi hai detto tu, comunque dopo l'estate, tranquilla, ci vuole ancora un po' di pazienza e eh? continua a fare questo lavoro perché è il tuo lavoro cara. Fabiola Longo, amore, <ride> amore, ragazzi, amore lo trovo, amore ce l'ho già, 3132000, Fabiola Longo. Un attimo di pazienza, mamma mia, siete tantissimi, non riesco a starvi dietro. Paolo Gambino, arrivo anche a te, l'ho Allora tesoro, dirà che sei giovanissima. In realtà io non posso dirti che c'è un amore dove porterai a nozze o diventerai mamma, te lo dico già al di là dell'età, con settembre-ottobre potrebbe presentarsi qualcuno, ma se devo essere onesta io l'amore come lo vuoi definire tu... Io quest'anno fatico a vederlo, vedo tante relazioni, questo sì. Io posso dirti un'altra cosa, vedo un viaggio importante che dovrai fare che ti realizzerà come persona, per cui concentrati un po' sulla tua realizzazione, che secondo me è più importante dell'amore in questo momento e fai pace con mamma. Confermami, cara. Paolo Gambino, cioè io ma sono Paolo 21, 6,81, riusciamo a diventare papà entro l'anno. Vediamo tesoro. Bisogna avere anche la data della tua lei o comunque della persona con cui. Vuoi diventare papà? Vediamo. Allora, caro Paolo, cercherò di non entrare troppo nel dettaglio. Ciao Alessia, grandissima amica e collega, anche lei fa le carte, bravissima, vi dico anche di contattarla perché sarete stupiti dalla sua bravura. Paolo, allora, io devo essere onesta, o tu, o la tua compagna, o chi per esso avete delle difficoltà a livello ehm, fisico. Fisico non vuol dire... A livello medico, a livello di salute, non voglio entrare nel dettaglio Paolo, tu che mi stai ascoltando non ho bisogno che me lo confermi pubblicamente, se vuoi me lo puoi confermare anche privatamente, quello che ti posso dire è non perdere le speranze perché nonostante tutto, la gravidanza, la paternità Ok, la tua paternità perché di te che sto parlando io la vedo non è neanche tanto lontana. Io credo che siano i mesi invernali a portare la possibilità di paternità. Toglimi una curiosità perché a me segnala che c'è già stata una possibilità, ma che poi non ha mantenuto la gravidanza. Perché in realtà io vedo questa lucina. Ti chiedo la gentilezza di confermarmelo. Se anche ho sbagliato, non ti preoccupare. Io sono qui, ci metto la faccia, per cui posso sbagliarmi e non mi vergogno a dire che non sono mica Dio. Fossi Dio, non sarei qui. Ok? Però tranquillo paolo c'è la possibilità stai sereno anzi un in bocca al lupo dita per te addio dove siete allora ania ramo mi sentirò mai realizzata in ambito professionale allora cara ania madonna siete giovanissimi dell'88 Vediamo un attimo di guardare nell'anno, perché ti sentirai mai da qui all'eternità? Io non te lo so dire, ti posso guardare questo anno 2020 come andrà. Paolo, vai tranquillo, fammi sapere, eh? scrivimi in privato, capisco perfettamente, scrivimi in privato. Ania, vediamo se ti realizzerai. Cara Ania. Allora, in realtà sul tuo abbattimento c'è il successo pieno, ok? Cosa vuol dire? Che in questo anno, se concentri le tue energie su un obiettivo, focalizzato lo porterai avanti e ti realizzerai, non ti, non ti riesci a sentire realizzata perché ascolti tutti i pareri di tutti e disperdi le tue energie cara, per cui confermi se ti ritrovi, quello che ti dico è smetti di ascoltare gli altri e segui l'istinto anche se gli altri ti danno dei consigli che non sono quelli che vuoi fare, ascolta te e vai avanti dita per la tua strada, hai in 2020 ancora tutto da giocare. Ok? allora carolina trovo appartamento soddisfacente dopo la vendita della casa allora vediamo un attimino cara carolina intanto vediamo un attimo di capire questa casa allora tesoro deve essere sfumata la vendita della casa di qualcosa o comunque sei ancora in fase trattativa perché non la vedo ancora realizzata l'appartamento sì, ma non nella zona dove desideri tu, secondo me dovrai spostarti un attimo tesoro, tra settembre e ottobre troverai questa possibilità di casa e ti innamorerai pazzamente ma non è nelle zone in cui avevi previsto tu, per cui cara ti dico di avere un po' di pazienza, di confermarmi perché a me non viene fuori ancora la vendita, sei in trattativa o l'hai già proprio venduta perché a me non viene fuori? Ragazzi, non riesco più, ne siete tantissimi, dovete avere un attimo di pazienza. Ho Vincenzo che sta guardando la diretta, lo ringrazio ancora nuovamente e se vedi che sforo, fermami per favore. Figurati, Ania, grazie a te. Ok, allora, datemi altre domande, ogni tanto non vedo più le domande. Manuela della Role, avrò una realizzazione stabile. Cara, io te lo posso guardare nel 2020, non ti posso rispondere da qui all'eternità. Siate un attimo. Ok. Allora, cara, Manuela, troverò una Allora, cara, nel 2020, devo essere onesta, io non vedo che non c'è una realizzazione stabile, perché in realtà quello che, che tu fai ti piace, perché in realtà più che altro tu mi chiedi una realizzazione economica, perché è di questa che si parla, correggimi se sbaglio. Nel 2020 avrai ancora un pochino da sudare, però devo essere onesta, farai un 2020 abbastanza positivo anche sotto il lato sia ehm, economico che soddisfacente. Ci saranno dei corsi che dovrai fare, eh, di aggiornamento, qualcosa che ti verrà da fare, perché vedo anche degli studi, cara. Eli Valverde, non so se ha, se hai letto, eh? riprenderò a lavorare a luglio 10, 10, 98. Carolina, ancora devi venderla, ok? Allora è corretto. Vediamo, Eli Valverde, se riprenderai a lavorare nel mese di luglio. Mm, secondo me, no. Cara, a livello sensitivo ti dico di no e ti dico anche che secondo me dovrai andare dopo le vacanze. No, e se riprendi, riprendi a spizzichi e spizzichi i bocconi, tesoro. No scusami non voglio metterti ansia né niente però ti dico anche che sei sostenuto da un uomo con un'energia paterna dal mondo dello spirito non sto dicendo che sia tuo padre perché io sento solo l'amore paterno ma c'è una persona che ti ha fatto da papà o che tu ritieni molto paterna nel mondo dello spirito credo che sia più un nonno perché l'età a meno che il tuo papà se fosse così in questo caso ha un'età avanzata oltre i 60 anni per cui ti dico di stare tranquilla correggimi cara se ti ritrovi però sei aiutata e sostenuta dall'alto, tranquilla, ci sono, eh, datemi un attimo di tempo, allora Gloria Mitch, 4779 lavoro, in generale cara? Io lo faccio in generale. Ciao Stefi, ti vedo collegata. Ciao tesoro. Gloria, Amice, il lavoro vediamo se entro l'anno. Allora, tesoro, in realtà hai capito un po' che cosa vuoi fare dalla tua vita? Perché mi viene fuori un blocco su un tuo non capire in che direzione andare perché in realtà la possibilità lavorativa nonostante siamo in un periodo molto difficile mi danno un'indicazione precisa decidi da che parte andare perché in realtà è più un blocco tuo ok però ti dico che la possibilità lavorativa c'è stai tranquilla perché c'è a meno che tu non abbia deciso di non fare altri lavori se non quello che realmente vuoi fare più materna che paterna. Io vedo una collega di lavoro, la vedo come una figura materna. Poi il lavoro, la direttrice mi ha detto il primo luglio, forse riprende, ma ancora... Cara Eli, io sto parlando di una persona che non c'è più, che è nel mondo dello spirito. Non sto parlando di una persona terrena, sto parlando di una persona che non c'è più. Attenzione, eh, non confondere. Allora, vediamo un po'. Allora, Tiziana Colombo, ciao cara, esame universitario chimica, mia figlia Alessia, come va? 5-7-2000. Vediamo un po', oddio che responsabilità che mi date. Vediamo per Alessia come va il suo esame. Allora, cara. No, va anche abbastanza bene, è molto ansiosa, eh. lei ha un problema di stress, di ansia, per cui probabilmente per un attimo avrà come il blackout, oddio non mi ricordo più niente, ma l'esame va anche abbastanza bene, ti posso dire che questo anzi no, non te lo dico il voto perché sennò poi tu glielo dici e tua figlia magari poi non studia, comunque ti posso dire che andrà bene, non è un 30 se questo che ti può interessare, eh, però ti dico che sicuramente andrà bene l'esame, dille di stare tranquilla però, di prendersi, di respirare e di non aver paura perché se va con l'ansia fa un blackout, però poi si riprende, tranquilla. Mamma mia quanti siete! Allora, Marie, eh, Marinella Pucci, nel 5 gennaio 58, riuscirò a risolvere situazioni ereditarie. Vediamo un attimo, ok? Uno zio paterno. Si sì, lo sento giusto, ok, perché era nel mondo dello spirito. Ecco perché confermi solo se è avanzato di età. Vediamo la parte ereditaria. Se riuscirai a concludere l'anno 2020. Allora tesoro, eh, no, settembre-ottobre ti darà una grande mano a livello burocratica, ma io non lo so se tu hai un avvocato, donna o meno, ma io ti posso dire che con aprile 2021 andrai a risolvere la questione mm, ereditaria, non prima di aprile 2021. E ti sto dando un tempo molto lontano perché devo essere onesta, secondo me non è quest'anno che risolvi ma c'è bisogno di andare un po' più in là. ragazzi io non riesco a leggervi tutti dovete aver pazienza perché purtroppo eh, alzo la testa allora Calogera Provenzano ciao Calogera per mio figlio esame conservatorio se lo passa ok 65 anni allora sì, è lui te lo riconfermo perché sentivo oltre 60 anni ok tranquilla sappi che è lì vicino a te Eli allora vediamo un attimino Sapete che non faccio medianità in diretta, ma se arrivano io porto. Vediamo, Calogera, per tuo figlio avrà gradito noi tuo figlio, ma va bene. L'esame di conservatorio. Tesoro, stai calma. Sei tu che gli metti ansia, sei più, in, sei più tu sotto stress di lui e gli metti ansia, stai tranquilla, lasciagli il tempo di fare le sue cose ok allora io non lo sento totalmente convinto lascia prendere le sue decisioni perché a me viene fuori le carte mi dicono di dirti di stare tranquilla perché sei un po più tu stressata rispetto a lui ok però tutto sommato non vedo blocchi no tranquilla è un po più lento ha bisogno di un po più tempo tuo figlio Ile, Serban, ciao Imma im. situazione ferma di lavoro e soldi leana 6, 10, 60 situazione ferma, penso lavorativa tesoro, io non ho capito la domanda te la faccio in generale sul lavoro ok, sui soldi ciao Ila vediamo Ile, Serban, allora tesoro, si sblocca la situazione dei soldi tranquilla, si sblocca sì, sì, sì, tranquilla, sei già in un cambio. Ascolta, attenta alle fregature, eh, perché tu sei un po' troppo bonina. Ogni tanto un sano, avete capito, il labiale? Dillo, perché secondo me ti è utile. Ok, scusate, ogni tanto so anche un po' terrena, però ti dico che si sblocca. Sì, sì, già nel mese di maggio qualche cosina si stava sbloccando, ma poi un attimo si è bloccato, ma si sblocca, vai tranquilla, con settembre hai già ben chiaro tutto allora Ile hai letto anche il mio labiale allora per favore sapere se trovo un lavoro ho tre bambini e sono separata 25 Francesca questa è una domanda che sicuramente non posso non raccogliere Francesca Mele vediamo se trovi il lavoro Tesoro, tu è la mamma nell'aldilà? Me lo puoi confermare? Perché è una signora molto materna che nel momento stesso che ho letto la tua domanda mi sta pregando di dirti che non sei sola e che ti prende per mano, è una donna che è trapassata eh, anche di una situazione di malattia per cui la sento anche allettata, è una donna che per tutta la sua vita è stata molto forte, ok? Confermami solo se è la tua mamma o è la nonna materna perché è vicino a te, io ovviamente non voglio fare medanità in diretta ma siccome arriva e so che è importante che io te lo dica allora tesoro, devi avere ancora un po' di pazienza hai delle situazioni da risolvere col papà dei tuoi figli perché mi viene fuori ancora un po' una pseudo passami termine situazione da mettere a posto il lavoro arriva, però arriva con settembre tesoro devi avere ancora un po' di pazienza ti pregherei veramente di non abbatterti e di essere positiva ok? ti prego confermami se questa donna la riconosci perché ehm, è la tua mamma, ok. Aspetta, ma io non ho fatto te le carte, Ania, perdonami. Le ho. Aspetta un attimo, solo. Dove sei finita? Uh, ho perso la signora dei figli. Ti prego, riscrivimi e dammi. Ok, allora è la nonna, tesoro. Tranquilla vai tranquilla per questo che non lo faccio perché diventa difficile interagire però con settembre eh? tesoro vai con settembre ok Mi dite quanto tempo ho ancora perché io mh, ho il cellulare e non mi fa vedere il tempo vi prego di dirmi quanto ho ancora perché non voglio sfurare allora ok la nonna ok francesca stai tranquilla eh Ancora un paio di domande ragazzi e poi mi preparo perché figurati, se, se, dalle, se, no ragazzi, abbiate pazienza, la medianità non è attirare e indovinare, magari è mia madre, no, non si fa così medianità, ho parlato direttamente con la signora a cui ho fatto le carte, perché era collegata con lei, perché tutti abbiamo la mamma e la nonna nell'aldilà, vi prego non confondiamo la medianità a tirare e indovinare, non è così che funziona, io ho, mettendo giù le carte ho avuto la vibrazione e l'ho consegnata alla signora perché so che in questo momento ha davvero bisogno di avere un sostegno morale, ok? stai parlando con Francesca Mele, esatto tesoro, è con te che parlavo, questa signora materna che potrebbe essere la nonna è per te, non è per gli altri, però sicuramente attraverso la sua eh, energia tutte le nonne e le mamme nell'aldilà portano amore, ma attenzione a non confonderci, tra l'altro stasera dalle 18.30, se non sbaglio a 18, a eh, 18.30, 18, 18 Stefania correggimi ti prego perché sai che io ho difficoltà, Creeremo un workshop con Stefania Gorla degli Amanti e La Luna sulla medianità. Ci sono ancora i posti liberi per cui se volete potete scrivere a lei. Anzi, se Stefania scrive un commento lo potete trovare, dove parleremo di medianità e magari qualcosa verrà fuori un po' più di concreto. Eh, Dio santo, dove siamo? Ho seri problemi con papà, lo so, Francesca, lo so. Raffaella Nocera Veronica Serena, mio marito mi tradisce, sono delle e del. Vuoi sapere se tuo marito ti tradisce Raffaella? Sei proprio sicura di farmi una domanda così in diretta tesoro? Allora, cara, io più che parlare di un tradimento, parlerei di un cambio che avete avuto caratteriale entrambi. Secondo me questa storia non è ancora finita, al di là del tradimento o del non tradimento e onestamente ti vedo veramente molto, molto, molto um, energeticamente arrabbiata con lui e dispiaciuta. Quello che ti posso consigliare, cara amica, il tradimento io non te lo posso confermare perché a me non viene fuori, per cui secondo me più che un tradimento fisico ti senti tradita anche energeticamente o um, verbalmente. Potrebbe arrivare un tradimento perché non c'è comunicazione, ci sono tante discussioni tra di voi, questo sì, potrebbe avvenire, ma non è ancora conclusa questa relazione, per cui hai ancora tutte le carte da giocarti. Ecco, grazie Stefania, 18.30, confermami se abbiamo ancora dei spazi liberi per chi si volesse scrivere, scrivete a Stefania Gorla, la vedete già nel, in diretta e magari ci sono ancora dei posti liberi. Ragazzi, abbiamo ancora eh, qualche minuto, vi prego qualcuno mi dica che ore sono, così io guardo. Francesca, lo so, lo so, sei sostenuta dall'alto, fidati. Raffaella, ti mando un bacione, lo so, sei molto gelosa, eh? tanto, tanto, tanto. Vai con calma, mm? coraggio amica. Allora, ragazzi... Antonella Vitelli, Cosa mi, mi hai fatto una domanda, tesoro devi perdonarmi, ti, fa, ti farei vedere da questo lato quanta roba sta arrivando, siete arrivati oltre 77 collegati, capite che diventa difficile. Sara Beroni, allora mia figlia trova un lavoro che le piace, allora Antonella Vitelli, ti ho tempestata e Sara, Sara se trova l'amore è ecco... Allora, per tua figlia cara, un lavoro che le piace, tesoro, nel 2020 diciamo che sicuramente lei cambia costantemente lavoro, ad un certo punto, dopo un tot, va in una sorta di oddio non mi piace più, non voglio più, non voglio più fare questo, confermami questo, nel 2020 io non lo sento un lavoro che le piace, se devo dirti la verità, io credo che ancora dovrà fare delle, la gavetta per alcuni posti, ok tesoro? Sara vediamo se nel 2020 troverà l'amore ragazzi io guardo nel tempo corrente non ha senso parlarvi da qua dieci anni perché è troppo facile siete oltre gli 80 collegati adesso ragazzi per cui abbiate un attimo di pazienza è bellissimo vedervi ancora grazie Stefania Gorla abbiamo ancora dei posti liberi grazie vediamo se Sara nell'anno 2020 troverà l'amore non credevo che eravate così tanti oggi pomeriggio allora, vediamo, cara amica. Allora, tesoro, io più che vedere l'amore potrei parlarti di un vecchio amore che si ripresenta... Perché mi viene fuori ancora la condizione di un, legame, di, no, di un legame sentimentale con il passato. Per cui, cara amica, io credo che ci sarà qualcuno dal passato che ancora si ripresenta. Non vedo novità in arrivo, confermami se sei ancora collegata a un passato. E devo dirti anche che secondo me questo passato eh, o ti ha scritto in questi giorni o comunque lo farà, perché vedo conversazione di comunicazioni. Sara, dimmi gentilmente se ti ritrovi, tesoro. Hm? Maria Rita Mattaccini chiede a Stefania cosa deve fare, ragazzi poi vi giuro se lo metto anche sulla mia bacheca o qualcosa Viviana Lo, ci riprovo, 21 gennaio 90, lavoro e se posso amore quest'anno No tesoro, o uno o l'altra cara, perché per correttezza o lavoro o l'amore Rifammi la domanda e ti rispondo Giovanna Spina, lavoro 17,9,62, che cosa vuoi sapere? Può essere Sara Può essere, perché c'è qualcosa ancora del passato che si ripresenta. Allora, lavoro, cara Giovanna Spina. In generale, eh, mi avete fatto una domanda in generale. Tesoro, ma perché hai così paura? Mi viene fuori la riuscita. Giovanna, c'è cioè, la riuscita sul lavoro, su proprio la carta del lavoro, i soldi. Stai tranquilla, stai serena, non avere paura. Non avere paura perché in realtà questa... Parte lavorativa si concretizza a livello anche economico, perché hai paura tesoro? Vai tranquilla. Grazie Stefania che aveva scritto il commento. Eh, Bianca Dalimonte, diventerai ricca? Cara amica, se diventi ricca ricordati di me, non ti posso fare questa domanda, ti prego. Sorrido ogni tanto, non ti voglio prendere in giro, eh, È che però se, se diventi ricca ricordati di me. Sara, contattemi via eh, privato. Giovanna. Ok, vai tranquilla, c'è il lavoro Giovanna, c'è, tranquilla. Allora, Viviana Lo, le ultime due o tre ragazze, basta, perché altrimenti stiamo andando oltre il tempo e sento che... Allora, Viviana Lo scelgo il lavoro ok tesoro stai analizzando alcune cose ci sono delle proposte in arrivo inizia a mandare un po' più in modo concreto i curriculum perché sono delle cose che devi ancora guardare arriva e ha a che fare con il trasporto per cui qualunque cosa a che fare con il trasporto prendilo in considerazione perché potrebbe essere una giusta valida possibilità lavorativa tesoro Eh, per il Ragazzi, poi vi metto i recapiti in questa diretta, magari lo chiedo a Vincenzo o a Viviana se mi stanno ascoltando di mettere il mio numero di telefono e la mia mail o qualcosa, però tranquilli che arrivo. Cristina Iacobucci, avrò il ruolo di responsabile 3380. Cristina, ti risponderò solo a una, non a tutte e due, vediamo se avrai il ruolo di responsabilità. Tesoro, in realtà non sei l'unica che ambisce, se si dice così in italiano, a questo posto di responsabilità. Siete in tre, tra cui c'è anche un maschietto. Se devo dirla tutta, dovrai sgomitare ancora un po', perché andiamo con Ottobre a questa tua possibilità lavorativa. Non la sento prima, sento che c'è ancora un pochino da, da sgambettare. Mm? Confermami cara, eh? Barbara, qui da Ciolo, riusciremo a vendere, una casa, a vendere una casa da ristrutturare. Ragazza, te la guardo, poi guarderò l'ultima e andiamo in conclusione. Vediamo. Grazie Vincenzo, grazie mille. Allora, Barbara, qui doccio, vediamo se riuscirai a vendere. Non prima di ottobre-novembre, cara, non sento niente prima, eh ragazzi io sono molto onesta eh? allora in realtà c'è molto da ristrutturare tesoro eh? c'è molto da fare a livello lavorativo e ci vuole non prima di settembre ottobre c'è la possibilità io però sento delle perdite di acqua tesoro o è una casa molto umida o ha avuto delle difficoltà legate all'acqua confermami per favore perché sento questo venderla non mi sento di dirti di sì io non la sento la vendita perché così com'è non la venderai al prezzo che vuoi tu così almeno eh, probabilmente è più, una risposta più, mh, più concreta per cui no, così come vuoi tu no la cifra che vuoi realizzare tu no perché ci sono davvero tante cose da sistemare Cristina Iacopucci Va bene, posso anche sempre sbagliarmi, cara. Io lo dico, lo dico sempre: può essere che mi possa sbagliare. Secondo me, devi sgomitare ancora un po', però mi posso sempre sbagliare. Bene, amici, ho visto che Vincenzo ha messo il mio recapito. E vi ricordo di avere pazienza perché sono ancora a credito di 900 e passa messaggi ai quali devo ancora rispondere mi dispiace se eh, non rispondo per tempo, abbiate pazienza, rimandatemi sempre lo stesso messaggio, arrivo, e da settembre sicuramente avrò una persona che mi dà una mano, perché così non posso andare avanti, perché se no, poi più che altro che i messaggi che mi mandate poi sono quelli di bacchettarmi, e me ne rendo conto, ma voi siete oltre 70: siete arrivati a 80 collegati, immaginate che in 80 mi fate le domande e io sono sola, un po' di pazienza. Come sempre ringrazio Vincenzo, per la possibilità su Psicologicamente, eh, vi ricordo sempre anche di dare uno sguardo a me, me, Metaspiritologia Allargata, che è l'altra pagina che fa, Vince, che fa parte anche di Vincenzo e altri colleghi, anche Stefania e altri colleghi, e grazie ancora per la fiducia, fatemi sapere i feedback per quello che sono le domande private che mi avete fatto, e sulla stesa della settimana. Io vi ringrazio, ringrazio gli amici collegati, e per chi ci sarà stasera alle 18.30, eh, sarà un piacere ri ritrovarvi vi mando un bacione ciao amici buon pomeriggio